Buongiorno Buongiorno Come si parla? Buongiorno Buongiorno Buonasera Buonasera Buonasera Dudi. Sono Mago Guarda <sussurra> Con la faccia aperta Anche. Ciao amico Ciao amico Tu sei Mario? Tu sei Maria o Mario? Mario? Qua la sei benvenuti in questo nuovo video Siamo con Zos Sembri un mini scheletro di Clash Royale Allora do dove andiamo? <ride> È chiusa La chiave io l'apro col pisello Oh ho trovato ho trovato ho trovato un um, Prima i tumori Vado io vado io Oh merda mi sono cagato sotto Ma sono l'unico coglione che non si sta cacando sotto Vabbè di diventiamo dei muratori No siamo gli ebrei, no, dai, io non voglio essere un ebreo. Cazzo, è successo? Non vedo nulla. Schifo. Oddio. <coughs> Ragazzi, ci sono le regole. Dobbiamo sorridere, ma non fa paura al Cristo proprio. Ho cambiato le cuffie come vedete. L'ho cambiata ancora perché, perché sì, perché io ho la collezione di cuffie. Ah, comunque il server si chiama tua madre. Se, se ve ne siete accorti, <coughs> sembri un prete, Lorenzo. Ah, ma sono entrato? No. Oh, si è aperta, mm. buonasera. Oh, safe haven, andiamo di là oh, ho trovato una armor battery. E ho trovato tua mamma. Cioè, sì, ma fiero, eh, io passo tranquillo. Ma siamo invulnerabili. Eh, mi sa. No, io muoio. Merda. Eh. Non prendi metti il culo, bella. <ride> <ride> Come faccio io? Hey, zombie. Finalmente sei finito dove sarai quando ruberai gli orologi. Russo, Russia, Russia, no Russia, no Russia. Zombie, ti ho ritrovato. Do you believe in God, signore e signori? No una bomba. Scherzavo Scherzavo I believe in God I believe in God I believe in, I believe in... Oh, Sono nell'intestino di qualcuno Sì lo so poi devi uscire Poi, poi ricominci da là uh, uh, uh, uh. Ah ok ecco mi sono nei condotti Sei un coglione non, so, non sei nei condotti Interessante oh. eh. Vado io ragazzi Per la figa Vai qua vai qua Oh, Madonna che... Figa, mi hai fatto prendere un colpo, Lorenzo? Non eh. ti aspettavo. No, è una bomba, è una bomba, è una bomba. Bella KBER. è una bomba. <ride> <ride> eh, fai un po' schifo. No, ma dai. Non devi no, entrare. Fermo, fermo, fermo. Pronto, polizia? Kevin. Kevin. Uh, Bu bu. Raga, sono entrato nel condotto. Taranci. Ma che è sto coso? Ti vuoi togliere? Ho paura, ho paura, aiuto, ho paura Ti vuol plasma, attenzione Guardala, guardala No, non entrare però perché è una trappola sicuro come loro È un dico. No, lo immaginavo, lo immaginavo È stato bello, amico mio, bella Bella Addio Guarda, lì si sta chiudendo il coso sì. È stato bello, ragazzi, addio, ciao Ciao Cos'è? Eh, ho cagato Hai cagato? No! mi No! No! No! No! Dai! No! No! No! secondo Tanto io non Sei dai, buttiamoci Morisi, vai si, va bene, vado Mori, mori, mori! Eh! Mi che morissi! E sono morto Ragazzi, sono a Napoli Ma andate avanti, io sono andato avanti Io sto andando avanti, sto venendo Stai venendo? No, no ma poi si torna indietro No, indietro. si torna indietro. Aia. Ruspa! Ruspa! Ruspa! No! No! <ride> <ride> A pint of blood. No! Dobbiamo mettere il nostro sangue. Seriamente? Che genio. Oh, eh. buona idea. No! Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Oddio. No. L Abbiamo s vinto. Pronto, polizia? Pronto, carabinieri? Oh, Nobody can bring your peace Cosa? Poi, Poi, ma qua, <ride> leggi qua, Dix. Leggi su Dix, io vado a Boobs. Oddio, c'è una no, Premium Boobs. Allora, Guarina. Eh, in pratica, iscrivetevi al mio canale. <ride> e niente, in pratica dovete anche lasciare un like a questo video. E raggiunti i 624 commenti. <ride> Esco il cazzo, ciao Bene ragazzi questo video finisce qua Bella ragazzi